E' e ma mangiare un kebab. E' un e ma mangiare un kebab. Andiamo. Ma come no? Minchia, oh, ma io ho fame.